La scorsa settimana vi ho lasciati dicendovi che questo sarebbe stato l'episodio più sentimentale della serie. E come potrebbe non esserlo, visto che a breve dovrò salutare la Corsica, Margarita e soprattutto i miei genitori. Ma per ora proviamo a godere appieno del momento presente e teniamoci stretta la felicità di questi ultimi giorni.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 mentre poi per i prossimi giorni aumenterà vento e ci sarà un po' più di tempo perturbato il posto qui è bellissimo quindi meriterebbe di rimanere restarci ancora almeno un altro giorno almeno una settimana almeno una settimana beh chiaramente ma non, non ce l'abbiamo a disposizione Poi inesorabilmente i giorni passano, scorrono e quindi si avvicina il giorno di ritornare a casa. Io propongo di andare avanti e andare direttamente alla girolata, così ci avviciniamo ulteriormente a Calvi dove poi magari staremo ancora due o tre giorni prima di partire. Seguendo poi il metro ci terrei ad avere sotto controllo la situazione. Dai allora sbrighiamoci e partiamo! Buongiorno amici, stiamo navigando a vela, siamo usciti dalla bellissima baia nella quale abbiamo passato la notte Stiamo, stiamo lasciando alle spalle questo panorama selvaggio, queste formazioni montuose, rossastre, veramente spettacolare Ha fatto un, un grande effetto su di me, mi sono innamorata di queste zone E adesso veleggiamo verso la girolata La direzione del vento non è proprio quella che ci servirebbe per andare alla girolata Ma facciamo dei bordi, lo sfruttiamo a nostro vantaggio Il mare insegna veramente ad adattare a fondersi con gli elementi senza essere in contrasto con loro. Alla fine è il meteo, il vento, il mare a decidere delle nostre sorti. E noi non possiamo fare altro che cercare di essere in sintonia e adeguarci il più possibile a quello che la natura decide. Con i miei genitori va tutto bene, nulla da segnalare per il momento. Abbiamo resistito già abbastanza e speriamo che questa bella atmosfera si conservi per il resto della vacanza. Navigare a vela significa muoversi lentamente e provare ad anticipare l'ora o addirittura la data di arrivo pare contro natura. La vita in mare ha un ritmo tutto suo e non tollera la fretta. La barca si muove grazie al vento e tra le onde, e il buon comandante sa che la sua scelta della rotta da seguire è subordinata al supremo potere degli elementi. Anche i concetti di direzione e destinazione in mare perdono significato. Quando si fanno dei bordi a vela per risalire il vento si allunga il tragitto, talvolta percorrendo miglia e miglia senza neppure avvicinarsi di molto alla meta prefissata. E a quel punto, se il nostro obiettivo è arrivare velocemente a destinazione per poi magari ripartire di nuovo a tutta velocità, saremo sempre impazienti e insoddisfatti del presente. La barca a vela mi ha insegnato a ridimensionare l'importanza della velocità e a preferire la calma. Imparare a percorrere il grande viaggio della vita a passo lento ci consente di dimenticarci della destinazione finale e di trascurare la velocità. Solo così possiamo volgere lo sguardo altrove per scoprire una dimensione prima inaccessibile e a mio avviso molto più importante, la profondità. Che si tratti del mare sul quale galleggiamo, del cielo sopra il nostro capo o dell'anima dentro di noi, fare della profondità la nostra meta ci permette di unire viaggio e destinazione nel momento presente. E allora, quando noi pirati saremo arrivati al luogo indicato sulla mappa del tesoro, non potremo mai rimanere delusi, neppure se dovessimo trovare il forziere vuoto, perché la vera ricchezza avrà già colmato il nostro cuore. me andiamo dove hai tu la vedere Secondo me qui, per cosa vedo, o stai alla boa oppure Stare all'ancora sono posti limitati, non ti godi l'ancoraggio perché devi stare a guardare, cioè c'è un passaggio pazzesco. Abbiamo dato ancora in questa rada, eh, ci sono soltanto altre due barche, abbiamo dato ancora su un fondale un po' più profondo rispetto al solito, 11-12 metri, metri, adesso andiamo a vedere se ha preso, eh, c'è un po' di vento, la rada dovrebbe essere ridossata ma in realtà il vento sta già entrando, vediamo! comunque posto bellissimo, ho sentito parlare moltissimo del Golfo della Girolata dai miei genitori e da altre persone che sono, sono state in Corsica le mie aspettative erano molto alte e devo dire che non sono state deluse eh, anzi eh, pensavo fosse un posto molto bello dal punto di vista naturalistico ma anche con molte costruzioni insomma perché era un posto molto visitato, abbastanza esclusivo e in realtà eh, cioè, mi ha stupito vedere che è totalmente selvaggio, c'è un micro micro micro paese se lo possiamo chiamare così dentro al golfo di là ma qui è proprio tutta natura selvaggia quindi mi piace tantissimo Nelle ore più calde sono stata un po' al computer per rispondere ai vostri bellissimi commenti. Mi, mi riempiono davvero di gioia e mi piace vedere. sapere quello che pensate dei video e poi rispondervi. Mi piace lo scambio di opinioni nella community, quindi sono veramente felice. E adesso partiamo per una piccola avventura in gommone. Eh, I miei genitori stanno mettendo giù il gommone, adesso dobbiamo anche mettere giù il motore. Che è sempre la parte più difficile e rognosa, perché il motore è pesante, la barca si muove, il gommone si muove, non abbiamo le gruette a poppa, e quindi eh, c'è sempre un po' di tensione, comunque vediamo come fare e poi andremo ad esplorare la baia. Uno, due uh. e tre. Uh. Baby don't baby don't you're of now inside sometimes another Bonjour monsieur, uh, je vous appelle d'un bateau de 12 mètres uh, pour demander s'il y a en place pour la nuit à la bouée d'amarrage. Vous êtes, euh, vous êtes à côté du port non Oui, euh, nous, nous sommes amarrés à l'Ancre, à la plage de euh, bah, du Cradi. D'accord, approchez-vous des installations du port et appelez sur la VHF sur le, le canal 9. Parfait, merci beaucoup. A tout de suite. Merci. Abbiamo lasciato la baia dove abbiamo passato la notte, ormai è una cosa che dico ogni mattina e ci siamo spostati di pochissimo per entrare nel porto della Girolata che in realtà non è un porto ma sono soltanto delle boe, prua e poppa, quindi si sta come in porto ma non si è attaccati ad un pontile e ci siamo ormeggiati qui, adesso mettiamo giù il gommone e scendiamo a terra dopo giorni in cui non scendevamo a terra, questo posto sembra un po' una tortuga della Corsica perché è una baia molto chiusa, molto montuosa, molto selvaggia ma ci sono anche parecchie perché è uno dei posti diciamo più ambiti, un po' più sicuri di questa costa, quindi sembra un po' la tortuga secondo me e adesso andiamo a terra e esploriamo un po' questa zona, queste montagne e vediamo un po' cosa ci offre. La Girolata è un minuscolo villaggio di origine medievale situato nell'omonimo golfo immerso nella natura più selvaggia e tipicamente mediterranea. È una piccola perla piratesca senza strade, raggiungibile soltanto via mare oppure a piedi tramite un sentiero imperdio di 22 km tra le alture. Se vi state chiedendo a chi mai potesse venire l'idea di fondare un villaggio in un luogo così remoto, la risposta è agli amanti dei luoghi remoti e selvaggi proprio i pirati. Fu infatti il corsaro ottomano Dragut, al servizio del temibile Barbarossa, a fondare il covo della Girolata, perché dopo aver saccheggiato la capraia e Calvi, con la flotta genovese ormai alle Calcagna, aveva bisogno di un rifugio nascosto. Ma le sue scorrerie non rimasero impunite e l'inaccessibilità del suo covo gli rese la fuga impossibile quando le navi del genovese Andrea Doria lo accerchiarono e catturarono nella baia della Girolata. Ma se siete dalla parte dei pirati, non temete. Dopo anni di prigionia e schiavitù, Dragut fu liberato grazie a Barbarossa, che gli pagò il riscatto e gli permise di continuare a saccheggiare l'intero Mediterraneo. Ma riguardare queste immagini ora non può che farmi pensare all'inferno che abbiamo scampato per appena pochi giorni. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se fossimo stati ancora qui il 18 agosto. Quale orrore avremmo visto? Cosa avremmo provato sulla nostra pelle? Ho paura solo a pensarci. In quel giorno, questo scenario oggi così paradisiaco è diventato teatro della tragedia. Una tempesta letale che su questi stessi scogli ha lasciato un cimitero di barche senza vita. Mi ritengo molto fortunata a non avere immagini della tempesta da mostrarvi, perché io non l'ho vissuta e non ne porto i segni. Cosa porto oggi dentro di me, avendo visitato questi luoghi ignara di cosa ci sarebbe potuto accadere, è una catarsi irrisolta, dove il terrore di quel possibile evento è cresciuto dentro di me e fatica ancora ad abbandonarmi. Ma basta parlare di quello che provo io. Le immagini rendono da sole la bellezza di questi luoghi e dovrebbero ricordarci che nella nostra esistenza tutto è mutevole. Che si tratti del meteo, del nostro stato d'animo, o delle persone che ci circondano, dobbiamo accettare la continua lotta degli opposti. Luoghi paradisiaci possono diventare infernali per poi tornare alla quiete. La nostra felicità è destinata a svanire nella malinconia prima di poter tornare da noi. Le persone che amiamo da un giorno all'altro potrebbero lasciarci. Non possiamo controllare tutto questo e l'unico nostro potere è quello di cercare la massima profondità nel momento presente, come vedere l'universo intero in un granello di sabbia o l'oceano in una goccia d'acqua. Così, quell'istante toccherà l'infinito e conterrà al suo interno tutta una vita. Per la serie mio papà deve sempre fare un tuffo prima di partire, è appena caduto un tappino di questa maniglia, stavamo giusto per partire e, e quindi adesso mio papà la va a prendere in apnea. Porte girolata, porte girolata de Margarita. Oui bonjour, nous sommes amarées à, à la bouée et je voulais juste vous prévenir que nous allons partir dans 5 minutes. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Abbiamo lasciato il nostro ormeggio alla girolata, alla boa. Ci ha lasciato un po' il cuore in questa zona perché è bellissima. Il mare incontra le montagne e. Crea veramente uno spettacolo, un contrasto incredibile e fino adesso ho ammirato la riserva della Scandola, dal mare, si, per, si percepiscono queste punte montuose che si sovrappongono le une alle altre in prospettiva, alcune più scure, alcune più chiare. Adesso il mare è leggermente mosso, però, poco poco, c'è cioè più onda comunque del solito e adesso cerco di andare sotto coperta, lavorare un po' al computer scaricare un po' di foto per poterle condividere con voi. E sono un po' triste perché siamo sulla via del ritorno, la prossima tappa sarà l'ultima tappa in Corsica, Calvi, e poi torneremo in Liguria e la crociera sarà finita. Siamo in prossimità di Calvi, adesso tra poco chiamerò il porto per sapere se c'è posto per noi, speriamo di sì. E vedo Calvi arroccata lassù, eh, non vedo l'ora di andarla a vedere. Sono and Ci sono stata una volta via terra, ma mai via mare, quindi la vedo da un punto di vista nuovo. Por de Calvi, Por de Calvi, de a Wall Magarità. Ed eccoci arrivati a Calvi, l'ultimo scalo della nostra crociera in Corsica. E dopo esserci ormeggiati alla boa abbiamo approntato il tender e siamo scesi a terra. Il nome Calvi si riferisce alla caratteristica geologica di questa zona per cui la conformazione superficiale delle rocce granitiche del promontorio rievoca la calvizie, da cui Calvi. Scavi archeologici hanno rilevato che in questa zona vi era un insediamento umano già nel Neolitico e nei secoli fu dominata insieme al resto della Corsica da Romani, Liguri, Aragonesi e coloni medio orientali. Nel 1400 l'intero paese di Calvi passò sotto il dominio del Banco di San Giorgio, l'istituto finanziario genovese che fece costruire le alte mura intorno la cittadella, cioè la città alta, in modo da fortificarla contro gli attacchi dei pisani. Tra i monumenti di interesse culturale, la città millanta di custodire la casa natale di Cristoforo Colombo, il noto navigatore che noi riteniamo essere genovese, originario di Cogoleto, ma non sembrano esserci certezze riguardo al luogo esatto della nascita di Cristoforo Colombo e vi sono teorie che lo individuano qui a Calvì che in fin dei conti nel 1451 era a tutti gli effetti parte della Repubblica di Genova. Oggi Calvì è tra i luoghi più turistici ed esclusivi della Corsica, con un grande porto pieno di yacht, una spiaggia immensa, ristoranti sul mare e piccoli carrugi, mercati di prelibatezze. E dopo tante sere trascorse in rada a cenare sotto le stelle, anche il nostro piccolo equipaggio ha scelto di consumare la sua ultima cena luccichio esclusivo della città. E sul calar dell'ultima sera abbiamo fatto una sessione plenaria di valutazioni meteorologiche e ci siamo preparati per affrontare al meglio qualche onda un po' più alta del solito e vento sostenuto nella traversata che ci avrebbe riportati in Liguria. Ciao amici, siamo già in navigazione, siamo partiti da Calvi prima del previsto siamo partiti alle 10 di stamattina invece che eh, alle 7 del pomeriggio come avevamo pianificato perché le previsioni meteo sono cambiate quindi abbiamo cercato di prendere questa finestra per allontanarci da questa zona della Corsica dove il vento è un po' più forte e abbiamo un po' di onda contraria. Qui sotto si rolla parecchio, infatti penso che andrò fuori l'unica cosa è che visto che il vento è parecchio forte non possiamo, per il momento non possiamo avere il tendalino aperto quindi non c'è molta ombra e eh, non è una situazione proprio confortevole comunque vediamo, vedremo come andrà per il resto della navigazione. Mi dispiace che sia finita ovviamente però è stato un bellissimo mix di avventura di divertimento di sport acquatici di fatica e anche di relax e magari sotto il cielo stellato un po di coccole di mamma Maria, ci volevano Beh. le medagliette belle da Jack Jack Sparrow <ride> Allora, com'è andata questa vacanza? <coughs> molto, molto bene Abbiamo avuto vento favorevole Quel poco contrario non ci ha disturbato e ci ha permesso... No, di... ma al di là del vento sto parlando della... Ah, della convivenza, molto bene no, Ma non avevo dubbi veramente, non avevo nessun dubbio perché siamo una squadra rodata da 28 siamo anni Siamo una squadra fortissimi Siamo una squadra fortissimi, <ride> siamo, <ride> fortissimi. siamo rodati da 28 anni e quindi anche se sei diventata una comandante di una unità indipendente da questa c'è stata una bella convivenza e ci siamo supportati l'un l'altro quindi sono soddisfatto di aver creato un piccolo mostro sei un po triste? Sì, sono triste però la triste, nella tristezza c'è anche un bagaglio di crescita cioè abbiamo messo da parte delle esperienze che rimarranno per tutta la vita la vita è un'esperienza la vita è un viaggio e noi lo faremo a vela. Sì, siamo più ricchi di quando siamo partiti, ma anche più leggeri. È vero, c'è un po' di malinconia, ma non c'è più paura. Ci siamo alleggeriti di tutte le preoccupazioni iniziali riguardante il meteo avverso, le avarie della barca, le incomprensioni tra di noi e i conflitti generazionali. Tutte queste apprensioni noi le abbiamo superate ed esse non potranno più intaccare la felicità che abbiamo vissuto. Quei momenti felici sono ormai cristallizzati dentro di noi, come diamanti che non possono più essere scalfiti. E questo, mi rendo conto, è il lato positivo dello scorrere del tempo e del susseguirsi degli eventi. Ma per poterlo apprezzare appieno dobbiamo giurare fedeltà al momento presente, viverlo in tutta la pienezza di cui siamo capaci. E quando l'ultimo raggio di sole si sarà ritirato dai nostri occhi, allora potremo lasciarci avvolgere dall'ombra senza avere rimpianti, certi di aver onorato la nostra breve esistenza. E i nostri momenti felici, quegli istanti in cui siamo riusciti a scorgere un bagliore di verità in una vita di confusione, non smetteranno mai di essere. Come onde di luce sul mare, continueranno a propagarsi il nostro nome per l'eternità. Grazie per essere stati con me in questa grande avventura con i miei genitori. Queste settimane rimarranno per sempre nel mio cuore. E se c'è un messaggio che spero di avervi trasmesso con i miei racconti, è che fermare il tempo per godere appieno dell'amore dei nostri cari, mettendo da parte tutto il resto, che si tratti di impegni lavorativi o conflitti generazionali, è il regalo più bello che possiamo fare non solo a chi ci ama, ma anche e soprattutto a noi stessi.